Siamo arrivati finalmente Siamo all'aeroporto di Chelona Siamo appena scesi dall'aereo E adesso stiamo aspettando la navetta che ci venga a prendere Ragazzi siamo svegli quasi da 24 ore Perché qua sono le 16.41 In Italia adesso tipo sono le 2 di notte più o meno Siamo in Canada British Columbia per il Crankworx Che quest'anno ragazzi non è a Whistler Perché Whistler ha deciso di non prendersi la responsabilità di fare eventi questo periodo della pandemia Particolarità di questo Crankworx ragazzi È che siamo tipo sperduti nel niente. E ci hanno detto che praticamente il nostro paese È tutto completamente deserto Ci aprono un ristorante tipo orari Che non si può mangiare ore. Quindi dobbiamo andare a fare la spesa Due ragazzi Che cazzo compriamo? Che cazzate <ride> Albi eh? La perfezione esiste Dove? No, no, no, la to, to, to, perfezione to, to, to. esiste! La dieta, la dieta. Quello <ride> per... uh, le banane. Uh. Salada un botto a trovare l'appartamento ma ragazzi veramente fighissimo guardate qua ingresso super spazioso cucina soggiornino camera e bagnetto albi cos'è la che si infila nel Q se non ce l'hai sono metà giorno 2 in canada montiamo la tendina Ragazzi siamo in cima al corso, siamo venuti a vedere un po' i salti, ci sono otto salti triccabili Partenza normalissima, discesa con curva e poi si arriva alla prima onda Il salto di uscita dello step down ragazzi come vedete ha un kick stranissimo, molto alto Di solito i kick sono alti boh 50 cm, 60 kick è alto 1,70 m circa Secondo me si vedranno grossi trick perché permette Terzo salto ragazzi è questo step up che sembra veramente figo perché finalmente un salto che non fa paura Sembra piccolo rispetto a tutti gli altri ma Saluta mamma Ciao mamma Drop molto simile a quello di Innsbruck forse un pelino più piccolo con l'atterraggio abbastanza corto Quindi bisogna atterrare molto precisi qua Dopo questa prima jib session di salti si passa ai big dog ragazzi Quasi Due toti e un paio di gambe Due toti, una una... toti e un mezzo alboretti. Anche secondo me sì Altro step up con atterraggio piatto E poi però drop Ultimo money booter ragazzi Anche questo molto simile al salto che c'era là sopra Unico piccolo problema di tutto il corso E lo sapete quando le giornate sono così Cosa bisogna fare Oh. Cosa si può fare se non Netflix? Cosa si può fare? A proposito di Netflix, ragazzi, introduciamo lo sponsor del video di oggi, che è NorVPN. Ragazzi, in questo caso l'alboreto è molto fortunato perché siamo in Canada e quindi si può guardare tranquillamente qualsiasi serie TV canadese. Proprio perché siamo qui, ma anche voi potete farlo grazie a NorVPN. Stando comodamente in Italia. Ok, siamo connessi adesso in Canada, ma siccome noi vogliamo vedere il nostro Netflix italiano, Andiamo in Italia. Un clicchettino ragazzi e siete connessi dove volete nel mondo. In particolare, se volete guardare MotoGP e Formula 1 in Italia, scaricate gratuitamente NordVPN. Vi collegate al server svizzero e andate sul canale RSI, che equivale al canale RAI italiano, e da lì potete guardare MotoGP e Formula 1 in italiano. È capitato che qualcuno di voi mi iscrivesse che la diretta di Red Bull TV, magari del Crankworks, fosse georistretta. Ecco ragazzi, con NordVPN aggirate tranquillamente questo problema. Ragazzi, se non avete ancora NordVPN, vi invito veramente a scaricare quest'app 1 perché è gratuita 2 avete una prova di 30 giorni soddisfatti o rimborsati 3 se cliccate su questo link che trovate in descrizione avrete anche uno sconto sul piano biennale e un bonus aggiuntivo dai che domani Franco! Dov'è a te ci svegliamo che aprire i regali Dov'è si apre i regali Albi Oh, oh, oh, oh. <ride> oh ma Ma cosa c'era in fondo? Aspetta ma. Oh, ma. Ma No ma è Toto che si è ghiacciato nella notte Ehi hey, amico Ehi! Hey, sei bene? No si è ghiacciato No Toto no No Toto no Ok ragazzi adesso l'ho portato al sole sperando che si schiacci Toto Toto dai svegliati. vai io ero qui per il rider's meeting ieri eh. nozzate a nevicare e poi ti abbiamo perso Toto Vai a scaldarti al sole Vai Primo giorno di prove è saltato perché ha iniziato a diluviare Secondo giorno di prove ragazzi siamo qui alle 9 se avete visto il video del Crankworx Nisbolo del 2020 dove faceva freddo, però almeno i salti non ghiacciavano. Sai di Canada. È quello che succede a organizzare eventi in Canada a ottobre, ragazzi. cioè... Non so Anche cosa volevano aspettarsi, sinceramente E non so cosa ci aspettiamo noi a venire qui, cioè quello è il problema, non so via. Aspetta, aspetta, ti faccio la faccia da Krenkwars Vai, vai Ma ce l'hai già, sai che tu adesso hai pensato di farla, di doverla fare Ma in verità, sei così da stavanti Che freddo Proprio come mi aspettavo, il salto a salire sull'onda è bello grosso, a scendere è incazzato nero quel kick lì, però il salto non è grosso, lo step up è un bel salto trickabile, non troppo grosso, divertente. Paura. <ride> ma si può fare pensavo fosse più sbatti invece si può fare tranquillo adesso l'ho fatto agitato però andava eh, però andava bene sono alterato un po col peso di qua quello che ho fatto adesso era oppo 7 cork dovrei fare sette cork a salire l'unica cosa che mi fa paura è che ho le gomme sporche <ride> rivediamole <ride> eh, non voglio entrare un pelo storto e mi scivola via che fai malissimo se cadi lì sopra la cosa figa di questo corso è che si riesce proprio a dividere a sezioni quindi primi tre salti, poi riesci proprio a fermarti e fare questi altri due. E adesso sono un po' asciugati, quindi proviamo almeno un po' dritti il feeling di questi due. Oh, oh, oh. <ride> bello! Oh, non è grosso! Sembrava enorme visto di là dietro, ma non è grosso! Che bello! Si può striccare! Non sei lento l'ultimo salto L'ultimo salto è Pongo Ok, adesso proviamo un finger whip a salire sullo step up prima del drop Che è abbastanza stronzo come salto perché entri velocissimo e ti fermi Però voglio proprio farlo perché, trick che ho imparato da poco Sarebbe fighissimo metterlo in contest <ride> C'è una rampa che dà un po' il colpo e non riesco a togliere bene la mano e spingerlo via Hey. Allora ragazzi, primo giorno di prove si può dire concluso Mi sento molto soddisfatto Ho fatto proprio tre che avevo in mente Me li sono tolti dalle spalle Dalle spalle o dalle palle? Dalle palle <ride> Domani ragazzi danno pioggia Quindi oggi era proprio giorno di... L'unica cosa che veramente ancora non sono riuscito a trickare Ho saltato una volta, l'ultimo salto Ragazzi è veramente mollissimo Per adesso non è trickabile Io spero che cammino qualcosa sotto nel piano Facciano un miracolo, esca il sole, 50 gradi, non so. Sì, sì, sicuramente. Allora, dopo un'altra giornata a fare completamente niente, ieri, oggi siamo tornati qua speranzosi che ci fosse un sole per asciugare i salti invece. Nuvolissimo. Questa volta avevamo un giorno in più di prove e invece... Come al solito ci riduciamo che praticamente abbiamo fatto un giorno di prove. L'ultimo salto l'abbiamo saltato una volta tutti ed è lentissimo. Si salta veramente solo dritti. Boom, boom. Lo dobbiamo riportare a casa un ah? culo. <totiposite> Si vedeva troppo, tre salti, non più fiato zero. Cazzo! Porca troia! Salvo per miracolo! Porca troia che paura! Dopo aver rischiato la vita su quel. l'avete visto? cioè lì mi sono veramente caccato addosso ragazzi. cioè stavo finendo giù. Ero lì che mi sono aggrappato con le unghie sul. rimano. Non sembra l'ago, Ma ero proprio. con le gambe giù, già. sapete cos'è quello che mi preoccupa di più? Per domani? Cioè che su. cardio? Slow, eh? Ragazzi, si pedala tutto il percorso ed è lunghissimo. Buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi Beh, oh, <ride> Liberarmi prima di andare sul corsa Adesso non si scherza più Manina sudata e ci sono due run il contest più duro di tutti ragazzi perché si va veramente piano bisogna pedalare ovunque sinceramente non so come è, è possibile fare una randa in cima a fondo senza fermarsi a riposare veramente massacrante noi ci proviamo ce cioè, la mettiamo tutta a porta, a porta. ok adesso tocca a me sono arrivato qui per un motivo ce la metto tutta per arrivare in fondo per cioè, fare la mia cazzo di run che ho provato in questi giorni un po' sotto rotazione sul bar spin just... oh, il problema è che mi è venuto un crampo enorme al braccio ragazzi un po' come quello che mi era venuto a Rotorua anni fa eppure ho preso Sai eh oh, Amiga. Improvvisare. The Big truck off, you can see him pumping for everything it's worth. Double oh, backlip. Yes! Basta, ho improvvisato qualsiasi cosa Buone patatine Siamo tornati al contest, belli sporchi ancora con sulle protezioni Purtroppo, avete visto, non sono riuscito a portare a termine le due run e Non bisogna disperarsi quando succedono queste cose, perché fa parte delle eh, magari tanti di voi mi da poco è da una vita veramente che una volta faccio podio la volta dopo cado eccetera anzi c'è di peggio ragazzi certe volte cadi ti fai anche male invece per fortuna questa volta siamo caduti non ci siamo fatti niente purtroppo come avete visto il mio errore più grosso è stato non riuscire a fare il 7 cork all'inizio della mia run a salire sull'onda in maniera corretta prima run sono arrivato lunghissimo e Arrivando lungo così mi sono tirato e quindi non sono riuscito a fare opposite sette corca fuori dall'onda Seconda run invece ho girato un pelino troppo poco Ero fermo infatti quando sono uscito ho tirato un'ingheppata che la è lapporeto Per tutte le persone che se lo stessero chiedendo Andrò o non andrò a Rotorua ragazzi Non andrò probabilmente a Rotorua Perché immaginatevi questa situazione Che qui abbiamo fatto una settimana dove me non abbiamo portato a casa niente Abbiamo no. portato un'esperienza nel cuore Però immaginatevi a Rotorua che dovrei fare una quarantena di due settimane prima dell'evento Quindi star un mese per fare semplicemente una gara, sinceramente, se dovesse capitarmi la stessa cosa, cioè che sbaglio due run a Rotorua, non lo so, eh, forse il gioco in questo caso non vale la tendenza. Ah Aspetta, noi vi prendiamo, prendiamo a questo 14esimo posto <ride> e ci vediamo al prossimo <ride> video, bella.